dello sport dell'euro dove neanche una settimana fa abbiamo assistito a gravissimi incidenti tra giovani di diverse tendenze si stanno svolgendo le prove del gen fest di roma Yes, to you. I want to find you. Siamo pietre della storia e vediamo l'uomo crescere sulle poche condizioni, semplice, siamo E giorno vivo. Un saluto a tutti i telespettatori che sono collegati con noi su Rai 1 e su tutte le altre tv internazionali. Da questo momento via satellite. together. But I have to be real and start loving them all. The raceline facing them all, that's when I realized that's when I knew if they persecuted Jesus, they'll persecute me too. Radio Serva ha sparso la notizia che la pace si può fare. Giovani, non accontentatevi delle briciole, avete una vita sola. Puntate in alto, non accontentatevi delle piccole gioie, cercate quelle grandi, cercate la pienezza della gioia. Let's mm bridge -hmm. Proponiamo un patto mondiale di fraternità. Lanciamo il United World Project. Vogliamo formare un network per il mondo unito, basato sulla regola d'oro. Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Per farlo promuoviamo una campagna di raccolta firme mondiale. Sosteniamo la costituzione di un osservatorio permanente per il mondo unito. Da oltre 15 anni poi, realizziamo la Settimana Mondo Unito, dei giorni nei quali si promuovono iniziative di fraternità a tutti i livelli per incidere sull'opinione pubblica dei nostri paesi. Ne chiediamo il riconoscimento alle Nazioni Unite. Ed è questa generazione che ora mi prende il cuore e alla quale vorrei dare la mano per aiutare ad alzare gli occhi verso l'alto. E lo dico a tutti voi, sì, guardate in alto, guardate lontano, è lì che troverete l'appiglio sicuro.